Pace e bene cari fratelli e sorelle, Cristo è risorto, è veramente risorto, alleluia! Celebriamo la Pasqua, centro della nostra fede. Cristo morto e risorto per la nostra salvezza. La morte non è più un punto, è diventata una virgola, non è più un vicolo cieco, ma in Cristo è diventata passaggio al Padre. Egli infatti ha fatto Pasqua, è passato da questo mondo al Padre, dalla morte alla vita e ci chiama a far Pasqua con Lui. Ma cosa significa far Pasqua? Andare solo sulla Messa? Si fa Pasqua perché ho mangiato l'uovo e la colomba? Ovviamente no, c'è qualcosa di più profondo. Vediamo un po' il Vangelo della Notte che ci dà delle coordinate preziose proprio per fare Pasqua anche noi. Le donne alle prime luci dell'alba della domenica si recano al sepolcro, vanno per ungere il corpo di Gesù, mosse dall'amore tuttavia vanno comunque al sepolcro, cioè vanno a cercare un morto. Gesù aveva detto che sarebbe risorto, ma loro come noi sono di fronte al più grande di tutti gli ostacoli, la morte con tutte le sue ramificazioni malefiche. Infatti, come dice la lettera agli ebrei, il diavolo con la paura della morte ci tiene schiavi sotto scacco. Davanti alla vita che avanza e si consuma, per il terrore del nulla, per la paura di non essere, il normale istinto biologico di autoconservazione tende a diventare appetito, possessività, attaccamento. Nel tentativo di non passare e di non morire del tutto ci aggrappiamo chi ha la giovinezza, chi ha l'amore, chi ha la prole, chi ha la fama. Ecco, miei cari, questa è la nostra realtà, la nostra finitudine, la nostra mortalità. Davanti a ciò c'è chi vive angosciato e c'è chi fa finta di nulla, come se non dovesse morire mai, ma la realtà resta e per quanto uno si sforzi, da solo non va oltre il muro della morte. Ora, le donne vanno al sepolcro, pensate a tutte le dimensioni mortifere che soffocano la nostra vita, pensate al dolore del lutto, forse qualcuno di voi lo sta vivendo ora non soltanto il vuoto lasciato dalla persona cara, ma la percezione che una parte di sé sia morta. Oppure pensiamo a quei momenti in cui si perde la speranza, magari davanti ad una malattia che consuma, o ci si ritrova rinchiusi in un'abitudine sbagliata, davanti alla quale non si pensa di poter venire fuori. Ecco, le donne vanno pensando che Gesù sia morto. Così a volte il nostro cuore è come rinchiuso in una gabbia, serrato in un sepolcro e da soli quella pietra non la rotoliamo, da soli da quell'incastro non ne usciamo. Ma ecco un terremoto, ecco l'irruzione di Dio nella vita, è lui che spalanca il sepolcro, è lui che viene a spalancare i nostri sepolcri, che viene a darci la grazia di uscire dalle nostre morti, dalle nostre chiusure. Ed ecco un angelo che si mette a sedere sulla pietra sepolcrale che viene aperta e che reca un annuncio, tante vede. Dio viene a spalancare quel sepolcro Dio viene a spalancare i nostri sepolcri Viene a stanarci dalle nostre paure Viene per liberare i nostri cuori e ci dice Non temete È lo stesso annuncio che ripeterà poco dopo Gesù risorto Non temete Secondo alcuni studiosi questo verbo ricorre 365 volte nella Bibbia Quasi come a dire che ogni giorno il Signore ci dice Non temere perché lo sa che siamo impastati di paure, sulle quali spesso gioca anche la tentazione paura di sbagliare, paura di non farcela, paura di non essere all'altezza, paura di soffrire, paura di perdere le persone care, paura di lasciare andare le persone care, magari defunte, accettandone la morte, paura di deludere gli altri. Insomma, siamo impastati di paure. Noi umanamente pensiamo che il rimedio alla paura sia il coraggio, ma non è così. Il coraggio può essere estemporaneo, a volte avventato, momentaneo. E tra l'altro, come disse il famoso Don Abbondio, nessuno il coraggio può darselo da sé. Ecco, la parola di Dio viene a dirci non temere. E perché non temere? So che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto, è passato al Padre, ha fatto Pasqua, la morte è vinta. E l'angelo sottolinea un aspetto, il crocifisso è risorto, proprio lui, proprio quel Gesù che avete visto morire e risuscitato, proprio quel Gesù che avete visto fidarsi e affidarsi fino in fondo al Padre, proprio quel Gesù che ha amato fino alla fine, anche nel rifiuto e nel disprezzo, proprio lui è risorto, proprio lui è il figlio di Dio, proprio quella forma di vita è la via della risurrezione. Ecco perché non temere, perché Gesù è risorto ed è con noi, e noi possiamo poggiarci su di Lui. Ecco il rimedio grande alla paura, non è il coraggio, è la fiducia. Possiamo poggiare la nostra interiorità in Dio, possiamo passare a Lui, affidarci a Lui in ogni momento, in ogni atto, in ogni scelta, e allora, uniti a Lui, non dobbiamo temere, perché non siamo più soli. Altronde, miei cari, che cos'è la morte? La morte vera è la solitudine. Che cos'è la paura della morte se non la paura di non essere? Cos'è la risurrezione? Gesù che passa al Padre. Cos'è che ci rende vulnerabili? Cos'è che ci rende prigionieri il non avere un rapporto con il Padre? E pensare di farcela da noi stessi, rimanendo incastrati nella nostra vulnerabilità, nella nostra mortalità. Cosa è la fede? In ebraico viene da aman, significa poggiarsi su qualcosa di solido. Allora noi possiamo poggiare il nostro essere al Padre, noi possiamo accogliere il Signore risorto e la sua vita divina in noi e, uniti a Lui, passare da questo mondo al Padre, passare dal nostro io a Dio, esperimentare la risurrezione nelle nostre morti, nelle nostre delusioni, nelle nostre sofferenze. Infatti, se vediamo l'esperienza delle donne, vediamo proprio che questa fiducia, ciò che permette loro di passare da un cammino verso la morte a un cammino verso la vita. Abbiamo detto che stavano andando a cercare un morto, l'angelo annuncia loro non temete, so che cercate Gesù il crocifisso, è risorto, andate ad annunciarlo ai discepoli. E queste donne cosa fanno? Credono a quell'annuncio, credono alla parola del messaggero, a colui che annuncia il Vangelo. Loro si mettono in cammino, si fidano dunque della parola di Dio e lungo il cammino incontrano Gesù. Loro gli prendono i piedi, lo adorano e Gesù nuovamente le invita a non temere, ad andare dai discepoli, annunciare la risurrezione. Lui ormai risorto con noi e ci chiama ad andare verso gli altri, ad annunciare questa vita che vince la morte, ad annunciare il suo amore e la sua presenza. Allora, miei cari, che cos'è fare Pasqua? Questo passare al Padre, questo fidarci di Lui, questo movimento dall'io a Dio e poi dall'io al tu, dall'essere ripiegato su me stesso, all'andare verso gli altri per portare questo annuncio di vita per vivere secondo l'amore. Dunque, cari fratelli, care sorelle, come ha detto bene Don Fabio, la Pasqua non si vive perché abbiamo l'informazione che Gesù è risorto. Non usciamo dai drammi della nostra vita soltanto perché sappiamo quello che Gesù ha detto e fatto, ma perché lo seguiamo. Allora anche noi andiamo oltre la morte, oltre le nostre morti, e in nome suo possiamo aiutare tanti ad uscire dalle loro morti. Io posso passare con Gesù oltre quella morte, oltre quella ferita, oltre quella chiusura del cuore. Posso sperimentare la sua vita nella mia fragile vita. Ogni difficoltà, ogni sofferenza, persino la morte, se siamo uno in Cristo, può diventare una porta di accesso al Padre, a noi fidarci di Lui, seguendone la parola accogliendone la presenza soprattutto nei sacramenti e incamminarci in questo movimento dall'Io a Dio, andando incontro agli altri per essere portatori di speranza e testimoni del Suo amore che salva. Che il Signore ci doni la grazia di fare esperienza sempre di nuovo della Sua vita risorta in noi e di essere testimoni della risurrezione, annunciatori di gioia invitando tanti a scoprire e riscoprire che in Cristo la morte è vinta e non vincerà più. Che il buon Dio vi benedica buona Pasqua e buon cammino di risurrezione a tutti.